Introduciamo il concetto di formati di file, l'esempio, torniamo purtroppo sempre su PDF, però formati aperti di file sono un sottensieme di standard aperti. cioè Abbiamo capito cosa sono gli standard aperti, adesso rimaniamo, cioè andiamo sempre più verticali e ci chiudiamo nel mondo degli, degli, dei formati di file. No? quindi Abbiamo il PDF che è un esempio, ma c'è il, doc, il DocX. No? Già la differenza tra Doc e DocX vi è chiara, no, Doc era il vecchio. Standard di, di Microsoft per i, per i documenti doc, quelli che voi chiamate volgarmente documento Word, che è sbagliatissimo, dire un documento Word non stai dando l'informazione corretta perché documento Word potrebbe essere voi provate ad aprire Word e vedete quanti tipi di file riesce a gestire Word. Quindi quando, quando vi dicono mandamelo in Word, non vi hanno dato uno, una, una informazione corretta completa, perché Word gestisce il DOC, il DOCX, l'RTF l'ODF, il TXT, no? cioè, tutti, cioè, quindi dire eh, formato Word è sbagliato, perché non è il formato, Word è il software che gestisce vari formati, quindi se tu vuoi individuare un formato devi dire DOCX, DOC, doc RTF, eh, TXT, che sono i vari formati di, di file testuale. Una definizione più precisa che è quella fornita dall'Agenzia per l'Italia Digitale, Agid, di formato di file aperto è questa. Il formato dei dati digitali si definisce aperto quando ne viene resa pubblica mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e la modalità di utilizzo. Tali informazioni unitamente ad una guida all'uso del formato orientata alla lettura da parte dell'utilizzatore devono essere presenti in uno o più documenti rilasciati dall'ente proponente lo standard. Um, l'ente proponente può essere un ente di standardizzazione, una pubblica amministrazione, una comunità di utenti. Okay. Questo è ecco, un grafico che ho fatto io per, nel, vabbè, per la mia tesi, che poi era diventato il libro Apreti Standard, um, che mette in rapporto i concetti che abbiamo visto finora, cioè il concetto di standard informatico, di formato di file, che se vedete si intersecano, ma poi si sovrappone con il concetto di open, di apertura quindi sono due macro insiemi quelli di eh, standard informatici e formati di file che si intersecano per una buona parte e abbiamo i formati standard ma so, se io sovrappongo la categoria dell'openness dell'apertura che è quella grigia mi si crea quella, quel sotto sotto insieme potremmo dire okay? i formati standard aperti sono quelli che in teoria vengono definiti appunto da, da agide e che le pubbliche amministrazioni dovrebbero nel rispetto del codice dell'amministrazione uh, dell digitale utilizzare. Sì, però è vero, allora è vero, <ride> eh, c'è una questione di fondo, nel senso che il Doc X, tutti i formati di, di, di, dell'Open XML, che sono quelli di Microsoft, che ha chiamato furbamente st Open XML, sono dei formati proprietari che Microsoft poi ha fatto in modo di far passare per standard, per standard Open. E quindi, certo, adesso sì, sì, sì, tutti sanno come si fa un doc, come... quindi, se stiamo ad una definizione di quel tipo lì, è vero, se vediamo poi di preciso come sono stati fatti, boh, c'è cioè ancora. La community, è ancora un po'. No, sì, sì, sono d'accordo. Allora, è un... molto ideologica eh, la questione. Cioè, se tu vai a leggere il periodo in cui c'è stata la battaglia tra. Eh, c'è cioè stata tutta una, una campagna contro l'approvazione la, eh, del formato open, eh, open, eh, Office Open XML. Si chiamava Office Open XML, non OpenOffice XML, perché sennò si fa confusione con OpenOffice che era il software. Perché? Perché a metà degli anni 2000, 2006-2007, quegli anni lì c'era già uno standard che era open, approvato a livello internazionale da, dagli enti che abbiamo visto prima, che era l'ODE, eh, Open Document Format. Che era il formato aperto legato a OpenOffice, adesso chiamato LibreOffice. Ovviamente Microsoft è arrivata e ha detto: no, abbiamo anche noi uno standard, anche noi lo chiamiamo Open. E praticamente hanno preso il loro vecchio, i loro vecchi standard e gli hanno, gli hanno aggiunto una componente di XML, che è il motivo per cui è diventato DocX, eh, eh, no, ehm, XLSX in fondo. E quindi quello, ovviamente con delle pressioni non, non da poco sugli enti di standardizzazione, Microsoft è riuscita a farsi approvare il loro formato, eh, quello con la X in fondo, diciamo, come se fosse un, un, un altro formato aperto. Con, con la fregatura che, però, adesso ne abbiamo due che fanno la stessa cosa, che si sovrappongono, e quindi, no, standard dovrebbe essere standard se tutti usano quello lì. Se tu me ne fai nello stesso. Allora possono essere possono essercene due perché uno è arrivato dieci anni prima e l'altro dieci anni dopo allora puoi dire, vabbè, sai, sono cambiate le cose, la tecnologia si è evoluta ma quelli lì sono stati approvati di uno nel 2006 l'altro nel 2007, cioè in anni vicini e quindi era palese che era una, una attività per eh, come dire mettere a tacere, escludere lo standard open che faceva paura perché avrebbe portato alla eh, diffusione anche del, del software e quindi, cioè, vedete come il formato di file tra nel software e viceversa il discorso che facevamo prima voi dite ingenuamente mandamelo in formato word mandamelo in formato excel state us usando il nome del software per chiamare il formato ma si fa anche il contrario cioè se tu hai tutti i dati salvati sul tuo hard disk eh, hai cartelle con le eh, file con le macro di, di excel di, di, di quindi di, di microsoft Oggettivamente, quando passi su altri software, fa casino. Fa casino. Perché? Perché non sono standard. <ride> Perché se fossero davvero standard, no? Se fossero davvero standard, tu li apriresti anche con LibreOffice o anche con quello di. come si chiama? Con quello in cloud eh, di, di, di Google, no? Eh, Google, Google Docs, eh, Google Drive, adesso secondo come lo, lo chiamano. Eh, eh, il fatto che ogni volta si perdano pezzi implica che non sono davvero standard perché se fosse standard io non dovrei avere problemi ad aprire quel file a seconda del software che utilizzo e quindi se noi abbiamo sempre questo legame stretto tra software che utilizzo e il suo formato nativo non abbiamo fatto un passo avanti siamo come erano anni fa semplicemente adesso abbiamo quattro cose, cioè, li chiamiamo tutti standard ma sono comunque strettamente legati all'ecosistema all da cui provengono e quindi non sono davvero standard questo era un po il dibattito che eh, poi una volta avevo parlato quando ho fatto qua il dottorato ero andato a parlare con un professore che non, dopo ti dico il nome che era quello del giro informatico lui mi aveva detto che insomma erano un po usate scusate la parola un po segmentali ma è vero nel senso che diceva, alla fine dal punto di vista informatico un informatico l'importante è che sappia come è fatto il formato poi è chiaro che l'utonto finale quando prova ad aprire il file se lo vede tutto spesso sballato, va in panico, però dal punto di vista puramente tecnico-informatico l'importante diceva che le specifiche siano pubbliche e che siano chiare a tutti. Poi sul fatto del, fa, che si potrebbe fare meglio, quello lui diceva è un discorso di user experience, cioè si, potrebbe fare, si potrebbero fare i software, le, le, gli applicativi meglio, in modo tale che se l'utente trova le cose in modo diverso può schiacciare un tastino e, e, e ritrovarsi il suo documento. Però, ovviamente chi è che interessa fare questo? No? In più aggiungiamo, e chiudiamo la parentesi sui software adesso, molto del software si sta spostando in cloud, quindi il controllo è ancora di più nelle loro mani. Cioè, voi non avete neanche più installato il software, voi usate eh, Office 365, vi loggate, in realtà il software o, o eh, quello che abbiamo detto prima, Google, Google Docs. Voi avete una password, una username e una password, ma il software sta sul server di Google. I dati sono là. Che a volte è una gran soluzione, eh? non lo nego, Cioè. Eh, quando tu hai computer eh, lì a Pavia dai miei clienti che, che tu conosci li usiamo c'è gente che usa Mac c'è gente che usa Linux c'è gente che usa Windows eh. i documenti si scassano sempre sempre e quindi alla fine molte cose abbiamo trovato la soluzione si usano nei Google Docs perché Google sono, sono documenti che sono uguali per tutti perché passi dal browser e quando hai, hai definito che il documento è chiuso lo scarichi e te lo salvi. <ride> basta comunque chiuso discorso, sì, sì sì ma infatti ci siamo